In questi mesi abbiamo sperimentato l'importanza delle reti per essere tutti connessi. Lavorare, studiare, fare la spesa, vedere gli amici, senza muoverci da casa. La rete è un'opportunità e una sfida per il futuro. Ne parliamo a Modena Smart Life quest'anno in edizione online dal 21 al 27 settembre 2020. Network. Vivere connessi.